Nell'inferno di Benzebù, c'è DJ Fornello, vieni anche tu. Fuoco, fiamme, anime dannate incontrerai, ma nella festa paura non avrai. Nell'inferno di Benzebù, musica satanica sentirai. Lava nelle vene scorrerà, il divertimento al massimo sarà. Paura! Scendi nell'inferno di Bezzemù, con il forchetto ti rincorrerà, DJ Fornello d'aiuto ti darà, l'arma la sua musica sarà. Uri e chitarre a go-go, la testa del diavolo esploderà. Panico totale ci sarà, nell'inferno di Benzebù. Il male non vincerà, in un falter tutto finirà. Nell'inferno di Bezzebù, vieni a divertirti anche tu. Balli e canzoni a go-go, il sogno dell'inferno svanirà. Il re della notte lui sarà, DJ Fornello regnerà, musica infernale si udirà. Nell'inferno di Benezebu, nell'inferno di Benezebu, nell'inferno di Benezebu.